mai. Il 19 novembre muore eh, il grande compositore Franz Schubert, aveva solo 31 anni, muore di febbre tifoidea, e, però pur avendo un'età così giovane aveva composto tantissime opere, soprattutto sono famosi i suoi eh, leader. Eh, il leader è una canzone tedesca fatta tipica della tradizione, fatta di voce e pianoforte. Lui è considerato, Schubert, l'inventore del lead romantico. Tra, tra le sue innumerevoli opere voglio ricordarne due. Una è la famosa Sinfonia Incompiuta, incompiuta perché è fatta soltanto di due movimenti, dove c'è grandiss un grandissimo senso di malinconia e un fortissimo lirismo. E l'altra cosa che voglio ricordare di Schubert è la sua famosa Ave Maria. Che viene spesso cantata nei matrimoni. In realtà la Chiesa eh, dà indicazione di non utilizzare eh, questa composizione e permette al massimo che venga cantata alla fine della celebrazione. Il motivo è molto semplice: che, pur usando, nel caso che si canti in Chiesa, il testo dell'Ave Maria in latino, il testo originale usato da Schubert era ispirato alla Signora del Lago, Ellen, da, tratta da un poema di Walter Scott.